Eh, stiamo discutendo della dell Giunta, certamente ha un merito, quello di mettere al centro uno strumento di partecipazione che all'interno dell'amministrazione capitolina eh, degli ultimi 23 anni, visto che il regolamento del 1994, certamente non è stato molto utilizzato e soprattutto si concentra su un tema eh, centrale per, per, per questa amministrazione e per quelle che sono state le linee programmatiche che abbiamo votato in aula e riguarda proprio l'innovazione eh, tecnologica. E' per questo che infatti la, la sindaca ha voluto diciamo, individuare all'interno della giunta una figura assessorile che potesse occuparsi della trasformazione digitale. Eh, il funzionamento, eh, della, del forum, eh, eh, come è stato illustrato dalla, dalla sessione, effettivamente ha eh, dei meriti importanti che a nostro avviso anche come Movimento 5 Stelle eh, eh, eh, diremo anticipo già che voteremo favorevolmente ovviamente a questa proposta di eh, delibera, siamo eh, certamente eh, favorevoli e siamo contenti di alcuni elementi che sono stati introdotti. Uno di questi è il fatto che eh, questa amministrazione all'interno del forum ha introdotto l'opportunità di attivare dei processi partecipativi su alcune tematiche su impulso di tre soggetti diversi. Il primo, appunto, sono eh, gli assessorati quindi la giunta il secondo le commissioni capitoline e il terzo eh, tre eh, municipi poi nell'emendamento che eh, successivamente abbiamo approvato effettivamente all'interno della eh, all silenzio in aula per favore prego consigliere grazie che abbiamo approvato in commissione bilancio abbiamo ben definito tre municipi che si identifica come tre presidenti di municipio quindi di fatto eh, spesso eh, Roma è sempre stata amministrata tenendo conto delle strutture centrali ma spesso non sono mai stati ascoltati i territori e allora vediamo diciamo, lo sforzo che l'assessorato... Un attimo solo consigliere consigliere Acelli è in aula Se... eh. dovrebbe consentirmi di ascoltare i colleghi. il collega è così a Così Grazie. Grazie. Prego, consigliere Sturti. Dicevo all'articolo 4,2 della, eh, della proposta appunto viene dato la possibilità ai municipi di eh, utilizzare e attivare diciamo, dei processi partecipativi all'interno di questo forum, all'interno del quale faranno parte eh, dei cittadini le associazioni o altri soggetti diciamo, titolati per eh, poter diciamo, acquisire un po' comunque come diceva anche la consigliera eh, Montella quello che è un po' il ragionamento sull'intelligenza collettiva cioè su proposte o progetti che poi vengono trasmesse agli organi diciamo di competenza di Roma Capitale e il fatto di dare questa opportunità quindi di utilizzare questa intelligenza collettiva e direi anche qualificata su alcune tematiche anche ai municipi ha una grande apertura diciamo che va verso se possiamo così dire un riconoscimento di quello che è il principio del decentramento amministrativo al tempo stesso e contemporaneamente le stesse commissioni anche congiuntamente potrebbero chiedere eh, al, al forum appunto, di sviluppo sviluppare determinati ambiti o progetti o tematiche che poi vengono a quel punto riportate all'interno dell'amministrazione e capite effettivamente come possono essere sviluppate quindi diciamo in un certo senso eh, con questa delibera eh, l'amministrazione è riuscita a coprire tutti i livelli di governo congiuntamente e dare la possibilità a eh, tutti i cittadini eh, di eh, partecipare sull'organizzazione mi viene da dire un'ulteriore eh, un cosa è il fatto che comunque il forum si articola eh, in quattro laboratori eh, tematici che sono poi gli obiettivi di questa amministrazione su eh, in materia diciamo, di semplificazione e di innovazione tecnologica. Questo ancora di più rende diciamo, ancora più efficace il, la possibilità diciamo, di eh, partecipare e di raggiungere degli obiettivi, che fanno parte comunque anche del programma del eh, Movimento 5 Stelle. Eh, L'emendamento che è stato approvato eh, con il parere favorevole nella Commissione Bilancio e che poi successivamente il Presidente eh, Terranova certamente procederà a illustrare, eh, voglio anche sottolineare di avere come consigliere Capitolino presentato un subemendamento per, diciamo... Eh, limare una parola all'interno dell'emendamento diciamo, dell di commissione semplicemente per una questione di armonia letterale e, fatto ciò eh, a mio avviso presidente eh, possiamo certamente se non ci sono altri eh, interventi in discussione generale passare anche agli ordini del giorno che eh, per quanto ci riguarda che ho già cominciato a vedere da parte dell'opposizione eh, alcuni sono meritevoli d'attenzione però eh, vorrei un attimo anche conferire con loro su questo